Lena Eadei, il grande amore per i tatuaggi della regina Cersei di Gott Lena Eadei è conosciuta da tutti come la regina cattiva di Game of Thrones, Cersei Lannister. Oltre a questo però, non tanti sanno che è una grande fan dei tatuaggi, che si intravedono soprattutto quando indossa abiti scollati sul red carpet. Altri invece rimangono nascosti. Perché sono realizzati in parti solitamente coperte dagli abiti. Lattrice ha rivelato il suo grande amore per questa forma darte quando alcuni fan le hanno chiesto sui social a che età avesse fatto il suo primo tattò, lei stessa ha risposto che è nata con l'inchiostro nella pelle. Tutti i tatuaggi di Lena Eadei. Grazie alle sue apparizioni sui red carpet e con abiti particolarmente scollati, i tatuaggi di Lena e Ade sono diventati di dominio pubblico, anche se quelli più piccoli e situati in parti nascoste in realtà non si sono mai visti. Tra i tatuaggi principali ci sono sicuramente le due stelle nere situate su ciascun avambraccio per simboleggiare la protezione. Sulla schiena, appena sotto al collo invece, ha tatuato un fiore di lotorosa con foglie verdi, insieme a rondini e peoni e sparse su tutta la schiena. Sul braccio destro ha alcune foglie e fiori per coprire il nome dell'ex marito, mentre sul piede sinistro ha un tatuaggio di cui però non si capisce bene l'entità, forse un fiore, una foglia o un uccello. Sul polso sinistro ha il terzo nome del figlio Lowgram, mentre il primo nome è tatuato sul braccio sinistro. Sempre sull'avambraccio sinistro ha anche tatuati tre uccelli che volano fuori da una gabbia, infine molto d'impatto è la scritta Can't ve just return to the bare bones Can't we just come back risalente al libro di Pema CHO con dieresi di R o con di N, chiamato Vere Things Fall Art. Molte star dello spettacolo amano i tatuaggi come forma espressiva di stati d'animo, situazioni sentimentali o momenti della propria vita, ma sembra proprio che Lena Eadei abbia fatto il pieno. L'evoluzione del suo look. Lena Eadei è un'attrice britannica diventata famosa in particolare per il suo ruolo di Cersei Lannister nel Trono di Spade. Nella serie la regina ha i capelli biondi e una personalità malvagia e tagliente, del tutto diversa dalla Eadei nella vita quotidiana. Come prima cosa la star ha i capelli scuri e bellissimi occhi verdi, predilige sfoggiare tagli medio-corti e un make-up leggero che mette in risalto i lineamenti del suo viso, senza esagerare. In numerose apparizioni pubbliche la EAD è mostrata con un bob mosso e un make-up dai toni pesca molto delicato. Insieme a questi, ogni tanto si mostra anche con un leggero smokey e es che mette in risalto il colore verde degli occhi. Non sono mancate però anche le occasioni in cui l'attrice ha sfoggiato un airstyle lungo con una chioma corvina fluente e sensuale. In alcuni momenti della sua vita ha cambiato anche colore di capelli, scegliendo un castano caldo, al posto dei suoi capelli neri naturali. In entrambi i casi l'attrice ha conquistato il pubblico, i suoi lineamenti armoniosi e la chioma folta la fanno apparire sempre meravigliosa.